Carissimi, ci troviamo, mi trovo qui su Poggio del Cuculo, eh, oltre i 700 metri di quota sopra il livello del mare, qui vedete eh, la bellissima eh, area eh, del Marittima di Salerno, il Golfo di Salerno, bello splendido. La, addirittura si arriva fino ad Agropoli a vedere. Si vedono i Monti del Cilento, l'Ispinia. Poi passiamo per i Monti Picentini, qualcosa di, di unico spettacolare. Pizzo San Michele, Monte Mai, innevati, si vede anche il terminio, insomma, eh, poggio del cuculo e. È... Un punto panoramico spettacolare. Qui da noi c'è il Monte Forcella della Cava, poi c'è po, ehm, eh, Monte Caruso, eh, Monte Poggio del Tesoro, e eh, Corpo, no, Corpo di Cristo e dall'altra parte. Qui vediamo il massiccio dei Monti Lattari in tutto il suo splendore. Eh, poi vediamo Monte Finestra, Monte Molare c'è tutto lo skyline dell'alta dell via dei Monti Lattari spettacolare, qualcosa di unico che bisogna assolutamente vivere vedete, qui parliamo di un territorio bellissimo che ai noi purtroppo viene poco sponsorizzato ed è poco vissuto, che è il Parco Decimare in più noi avanziamo la proposta di eh, realizzare un'area ancora più vasta di, del parco decimale che è il parco delle 10 creste perché qui ci troviamo proprio su 10 creste io mi trovo su di una cresta delle 10 individuate eh, in effetti sarebbero 9 ma noi ci abbiamo aggiunto un'altra piccola cresta e insomma con un po' di pazienza sarebbe possibile iniziare da, eh, da quel monte che vedete in lontananza questo qui eh, che vedete qui di fronte, che eh, diciamo i, eh, le, le persone, di, gli abitanti di Cavate Tirreni e i, i rocchesi di Rocca Piemonte, dicono Monte Caruso è tutto eh, Scaruso, cioè è che non ha eh, vegetazione. Ma in effetti non è poi tanto vero perché c'è una forte vegetazione di felci, quindi è anche difficile poter arrivare in cima. insomma c'è forte vento oggi. È una giornata di forte vento. Eh, e poi c'è Poggio eh, del tesoro, Monte Poggio del Tesoro, eh, si può intravedere Monte Citola qui in basso, poi c'è la splendida valle, la splendida valle del Sarno eh, che va verso il somma Vesuvio, e addirittura è possibile anche vedere in lontananza Ischia e la zona di, eh, dei Camaldoli andando verso poi Bacoli. Insomma adesso siamo in preda ad una, ad una folata di vento spaventosa, eh, ci troviamo a 700 metri, oltre i 700 metri di quota, eh, quasi 700 metri di quota, insomma adesso andremo poi a, a, a, ad altimetrare proprio la nostra posizione e vi lascio con queste immagini e vi invito a venire. Noi adesso abbiamo tracciato un po' il sentiero su su di un percorso GPX lo renderemo in KML in KMZ in modo che potrete poi con tutta la dovuta calma scaricarlo e magari venirlo a visionare non è un percorso difficile non è neanche poi tanto semplice adesso con la neve è un po' più difficoltoso addirittura nel caso in cui ci fossero eh, episodi momenti di eh, forti nevicate sulla piana dei decimari addirittura ci si potrebbe anche togliere lo spizio di fare qualche passeggiata in ciaspolata chiaro eh, è un tentativo insomma è un, è un qualcosa che eh, lo si vuole tentare di fare sicuramente non, non verrà verranno migliore dei modi ma uno lo sfizio se lo può togliere sono circa un chilometro un chilometro e mezzo di piana dove è possibile camminare insomma è unico spettacolare questo panorama eh, bisogna assolutamente venirlo a visitare sono circa eh, 4 km partendo da Capo Saragnano in Baronissi, però il parco decimale è possibile, è possibile, è possibile prenderlo da varie eh, eh, parti del, di questo piccolo massiccio che proprio voi vedete, vedete, sono proprio delle creste, non so se si riescono a vedere, purtroppo siamo in controluce, ma sono delle creste, sono delle creste che poi è possibile eh, proprio eh, solcare, camminare, non ci sono dirupi, eh, pericolosi solo magari nella, nella parte finale andando verso eh, la costiera eh, amalfitana quindi verso Vietri, però ad ogni modo eh, è possibile addirittura percorrerlo quasi, quasi cresta cresta insomma ehm, vi invito a venire, vedete ci sono anche i monti del Sarno, addirittura si vedono i monti eh, si, si possono intravedere anche altre catene montuose molto probabilmente eh, lì eh, insomma adesso non ho presente ma forse non vorrei sbagliarmi ma potrebbe essere anche qualche punta di partenio insomma comunque si vede tanto, si vedono i, i monti casertani, eh, forse dal video non è possibile vederlo ma è possibile oggi con questa giornata splendida poter vivere questo, uh, questa esperienza unica e qui c'è una croce, c'è una croce che testimonia il punto più alto uh, non del massiccio che questo, questo eh, chiamiamolo massiccio, questo, questo territorio di epoca che si alterna tra Oli, olocene e mesozoico, però comunque stiamo parlando di un territorio davvero, davvero molto, molto interessante da studiare e da eh, traccare, insomma. Per questo, ora vi saluto e con questo splendido giro di panorama.